La Romania era il paese più speciale di quelli del blocco eh, di Varsavia, i paesi sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica. Aveva un leader, il Conducator, eh, Ceausescu, che era capace di declinare in maniera molto autonoma la politica estera, per cui piaceva molto di qua dalla cortina di, di ferro.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 la dittatura meno riconosciuta fra quelle del blocco sovietico a crollare una lezione che dura ancora oggi rimane la sensazione amara di una tragedia che poteva e doveva essere evitata e che fu terribile perché non si seppe vedere quello che c'era sotto la pelle sgargiante di una politica estera diversa ha avuto inizio qui a Timiçoara